Allora, eh, dottor Ciccarello, cosa fate e come strutturate? Entriamo subito nel cuore del, del tema. Ah, innanzitutto grazie per questa domanda, anche se sono certo che la stragrande maggioranza di chi ci sta ascoltando adesso conosce ed utilizza già i servizi Regold ed è già libera dalla burocrazia e dai rischi adesso collegata. La risposta sta in quello che è il nostro payoff. Regold è il numero uno dei servizi per agenti immobiliari. Perché siamo i numeri uno? Perché siamo l'unica società di servizi in Italia, eh, servizi per agenti immobiliari, eh, ad avere 12 servizi specifici all'attivo. Non solo, è 11 anni che siamo sul campo con una sola missione, dire agli agenti immobiliari che la burocrazia non è la loro professione. La professione che hanno scelto è la professione che tanto amano e di liberarsi da questo fardello. Ogni agente immobiliare che chiama in Regold può contare sul supporto di 28 specialisti della materia, divisi tra 6 specialist, eh, tra care specialist, production specialist e IT, e avere tutte le risposte ai problemi dati dalla burocrazia. Attualmente sono più di 7.000 le agenzie che ci contattano, eh, giornalmente che hanno scelto di rimanere al passo coi tempi di liberarsi della burocrazia e dedicarsi pienamente al loro lavoro possiamo fare qualche esempio così da rendere più immediata la comprensione per chi non vi conoscesse già assolutamente sì, noi ci occupiamo di quelle che sono le normative a me piace definirle fardello sì. per gli agenti immobiliari come per esempio l'antiriciclaggio normativa molto complessa ed insidiosa purtroppo Molte volte mascherata da semplice, dove sempre a, sembra immediato dover compilare un modulo e finisce tutto lì. No, ci sono moltissime responsabilità collegate ai moduli che si compilano e come si compilano per la gente immobiliare. Non solo, può diventare un a registrare correttamente una locazione oppure un preliminare avendo un F24 corretto e tutta la documentazione correlata. Non da ultimo le normative cambiano, cambiano continuamente, sono in continua evoluzione. Di conseguenza rimanere aggiornati a volte è il difficile della partita. Ecco, Regold si premura che tutti coloro scelgano di dedicarsi realmente a fare professionisti immobiliari siano liberi da questo fardello e possano lavorare in sicurezza. Quindi per intenderci voi siglate accordi con le reti quindi a monte o con le singole agenzie? Con le singole agenzie, ma mi permetto anche di aggiungere con i singoli agenti immobiliari. Andiamo laddove c'è una perdita di tempo, perché la burocrazia è un'attività sì indispensabile e necessaria, ma che non porta un solo euro nella tasca degli agenti immobiliari. Uno studio dell'anno scorso del Sole 24 Ore dice che addirittura il tempo perso da un professionista immobiliare è quantificabile in una settimana al mese, perso in burocrazie, consulenze, spostamenti per queste ultime. Bene, Regol si ripropone di restituire questo tempo e farlo utilizzare nella maniera più proficua agli agenti immobiliari. Quindi per i loro clienti, per creare nuove relazioni, nuovi affari e nuove provvigioni in modo quindi che il professionista possa concentrarsi sulla consulenza che poi è il valore aggiunto anche rispetto ai servizi che gli intermediano, un po' Assolutamente sì, Regoldi in questo senso si propone, essendo da 11 anni sul campo, come l'unico referente per un'agenzia immobiliare. All'interno del nostro pacchetto, cliente, nel nostro pacchetto servizi un agente immobiliare può rispondere a tutte le sue esigenze, anticipare tutte quelle che sono le eventuali problematiche che la burocrazia può creare e perdite di tempo. In noi trova sempre una risposta. Sì, possiamo dire quindi quali sono le professionalità principali della nostra società? Ma noi abbiamo fatto una scelta molto chiara ehm, che è quella di essere verticali e specializzati sul settore immobiliare, quindi sugli agenti immobiliari e la nostra clientela si compone di questi nella totalità. Qualcosa su su Qualcosa su cui state lavorando di nuovo, nuovi progetti, iniziative? Regold è sempre una fucina, nel senso che siamo sempre all'opera per dare nuove soluzioni, eh, nuove soluzioni anche intravedendo quali saranno le nuove sfide per chi sceglie questa professione o per chi l'ha già scelta e come ho detto prima si trova a un certo punto della sua carriera in balia dei cambiamenti normativi e delle complicazioni che la burocrazia, che la burocrazia porta. Posso citarvi gli ultimi, eh, gli ultimi arrivati in Casa Regold, dopo anni eh, nel digitalizzare tutti quelli che sono i processi eh, digitalizziamo anche la consulenza, quindi abbiamo lanciato servizio di RC professionale, servizio di sicurezza sul lavoro e di prima assistenza legale. Questi ultimi servizi hanno avuto un fortissimo riscontro eh, da parte appunto dei, degli agenti mobiliari, dei nostri, dei nostri clienti andando ulteriormente a semplificare quello che era eh, una problematica legata al tempo speso anche per ottenere queste consulenze. In tutti i servizi che Regold presta ai propri clienti la parola principe è responsabilità. Ci mettiamo sempre la faccia e ci prendiamo la responsabilità per i nostri clienti e per gli agenti immobiliari. La consulenza riguarda anche l'ambito normativo, pensiamo ad esempio al settore dei bonus che cambiano continuamente e potrebbero mandare in confusione gli agenti immobiliari che magari vengono interrogati come primo soggetto dai potenziali acquirenti. Ora, più specificatamente sulle normative, noi prestiamo moltissime ore di formazione non solo agli agenti immobiliari titolari, ma ci occupiamo di formare quelli che sono i loro collaboratori, i loro colleghi, in modo che in caso di eh, un, anche un controllo da parte degli organi accertatori che eh, purtroppo avvengono e ne avvengono, ne abbiamo quotidiana testimonianza siano sempre pronti a rispondere correttamente a ciò che gli viene chiesto, con una garanzia che riusciamo a dare ai nostri clienti da oltre 11 anni, di non uscire mai da questi controlli con un solo centesimo di multa. E non è poco. E non è poco. Grazie mille Daniele Ceccarello, sei specializzato. Grazie a voi. Grazie.